difficilmente eh, trovavo una separazione chiara tra quello che era il mondo del pensare e il mondo del sentire tra quello che sognavo la notte e quello che vedevo di giorno tra il sentimento e il pensiero era tutto un unico, soprattutto perché non conoscevo i nomi, i termini non avevo parole di potere per definire quello che mi accadeva dentro e quindi a volte non gli davo neanche un nome era tutto un misto destra e sinistra sul mio filo vivevano insieme ma non erano ben definite ecco la cosa che trovo molto legata all'impeccabilità non è di mettere tutto assieme e tutti i mondi devono stare allo stesso modo abbiamo tre corpi ma facciamo come se fosse tutto uno i tre corpi filano insieme, si intrecciano ma restano tre, altrimenti la treccia non si fa, allo stesso modo sentire e pensare sono due mondi ben distinti, non si può dire il mio obiettivo è di metterli assieme, di renderli uno, è un'altra cosa andare a cercare l'unità, è un'altra cosa ancora, se no si cade dal filo, io credo ci siano tante occasioni nella vita Pippi sullo sfondo che mi guarda ecco il gatto è impeccabile No, sa esattamente dove andare a mettersi sa esattamente quali muscoli stirare, quando deve dormire quando deve mangiare mentre al cane se tu gli dai troppo da mangiare quello sta male una volta un pesce rosso che avevo è esploso perché ha mangiato troppo il gatto, se non ha fame, tu gli puoi mettere anche la cosa migliore del mondo, ma non arriva a fare indigestione. Alcuni gatti sì, forse perché stanno troppo in compagnia di noi esseri umani, però tendenzialmente si autoregola e si gestisce molto bene. L'impeccabilità è un po' questo, sentire dove sta il filo, la soglia, tra le nostre parti. Tenerle in considerazione tutti e due, se no si cade, ma comunque ricordarsi che sono due, che vanno bilanciate. E si sta parlando di mondo magico e mondo di materia, ma si può tranquillamente anche parlare dei nostri sentimenti facili e difficili da gestire delle nostre emozioni, dei pensieri c'è sempre dentro di noi una dualità non si può fare finta di no se fingiamo io sono un illuminato e sono oltre la dualità e posso fare finta e posso reprimerla questa dualità per anni e poi ad un certo momento salta fuori a volte in modi anche dirompenti a volte distruttivi in realtà dentro di noi esseri umani, per come funzioniamo da esseri umani, c'è sempre la dualità. Ed è esattamente i due lati del filo. Quindi intanto prendiamo atto che la dualità esiste. Dopodiché ci si vive insieme. se amo e odio profondamente qualcosa contemporaneamente non si può far finta di nulla si prende atto dei due lati e li si fa vivere insieme si trova un filo di impeccabilità che ci passa attraverso se desidero contemporaneamente due cose contrastanti e sarà ben capitato più volte nella vita non faccio finta di razionalmente di dire ma ho deciso non desideravo davvero l'altra ho deciso che questa è la soluzione migliore ho sempre desiderato una cosa sola c'è anche un'altra strada posso prendere atto che ho due desideri contrastanti desidero due cose che stanno una a destra e una a sinistra e deciderò come comportarmi tracciando io il mio filo di impeccabilità tra le due parti un'altra cosa che mi piace tanto di questa carta è che c'è corrispondenza tra questo puntino al centro del petto e questa enorme apertura bianca dietro è un po come camminasse dentro se stesso possiamo andarla a sentire stamattina nei movimenti della ginnastica l'impeccabilità il corpo ce la fa sentire in continuazione perché il nostro corpo è in tante parti creato in modo speculare e guarda caso tutti gli esercizi che facciamo che tendono prima a destra poi a sinistra la destra e la sinistra difficilmente ci danno le stesse resistenze, le stesse fatiche, le stesse tensioni una tipologia destra, una tipologia sinistra. Ecco, oggi lo possiamo proprio notare e trovare il modo di tracciarla anche proprio fisicamente dentro questa linea di impeccabilità, questo punto di contatto tra una parte e l'altra del corpo, tra destra e sinistra, tra sopra e sotto, tra davanti e dietro, in ogni movimento della ginnastica. Non tanto ad essere uguali da tutti e due i lati dobbiamo puntare ma ad essere in contatto con tutte e due in equilibrio sul filo che ci passa in mezzo ha a che fare l'impeccabilità con il cuore che è una delle porte principali del nostro corpo energetica, fisica è proprio un punto di contatto tra i mondi allora oggi mettiamo la musica e facciamo i movimenti in silenzio abbiamo anche il pubblico inizia Con la stagione fredda mi, ma mi manca un po' fare ginnastica all'aperto. Cari, grazie di aver partecipato, ci vediamo domani alle 9 del mattino. È in partenza un percorso con le geometrie. Se vi interessa, se l'argomento vi stuzzica, volete iniziare a provare ad avvicinarvi a cosa sono, queste geometrie sacre, nel corpo. Chiamatemi, scrivetemi. Buona giornata, grazie.